se non avete indovinato io non l'ho indovinato io due no, ho detto 6 e 7 però detto io eh, eh. Vabbè. Però lui detto spiegato parte subito dopo l'anno sì. ah, sì. però le, le lo sto ospitando quindi un partito eh, eh, eh. <ride> se per 70 si parte è un partito bene scavando si trova se non c'è qui lo può venire dall'Istri no, no. no, no. no dicevo però è importante Ripeto che in questo siamo tutti concentrati, i problemi ci sono, non ci sono stati problemi evidentemente questa interruzione non si giustificava, però l'importante è che siamo di tutti di eh, aver trovato una soluzione. Sicuramente eh, la riteniamo e spero conveniati tutti, qualcuno potrà essere anche come dire, legato alla vecchia soluzione, però mi sembra di poter dire che c'è un risparmio significativo c'è anche un'opera infrastrutturale a minor impatto ambientale perché è chiaro che scavare e tutto quello che comporta diciamo, è una soluzione più complicata ci soddisfa particolarmente perché direi che questo è addirittura in materia di indirizzo politico di questo governo evitare la soluzione compromissoria se mi concedete anche un po' ricattatoria che è stata realizzata sin qui mi realizzi un pezzo di infrastruttura, ti concede una concessione ben consistente, una proroga ben consistente della concessione. Quello è un meccanismo che ha funzionato per tanti anni, con questo governo non funziona, non funziona perché sembra indolore, in realtà riteniamo che siano state sperperate, ve lo dico con la massima responsabilità, con cui può parlare uno che ha fatto prima di diventare Presidente del Consiglio dell'Avvocato, sa quindi dare importanza alle parole, ritengo che quello sia stato un sistema che abbia sperperato tante risorse pubbliche, perché sembrava indolore, ma in realtà dietro quel meccanismo di proroga delle concessioni sono stati lasciati sul tavolo dei concessionari, non sto dicendo nomi e cognomi, ma in generale stiamo parlando di... Concessioni che non riguardano solo autostrade ma tanti beni demaniali, tanti beni pubblici hanno lasciato sul tavolo quei meccanismi, tanti soldi, soldi dei cittadini. Questo, questo sistema invece che stiamo realizzando concessione per concessione, lavori per lavori, infrastrutture per infrastrutture, a noi sembra sicuramente offrire più garanzie di controllo della spesa pubblica più garanzie di poter intervenire in modo oculato nella gestione di, queste, di questi contratti pubblici. Va bene? Vi ringraziamo per il buon lavoro, però adesso continuiamo a lavorare. Grazie.